ad oggi quando evidenziamo la povertà educativa siamo noi adulti, il mondo degli adulti che ci racchiudiamo in quelle che sono poi delle dinamiche familiari importanti, come nel caso di separazioni e divorzi, che i nonni spesso assumendo delle posizioni ben chiare nella coppia vanno a recidere in qualche modo il, quello che sia il rapporto fondamentale tra nonno e nipote e pertanto si sta creando questo movimento di nonni per dar voce, cioè al diritto eh, del nipote ad avere rapporti non condizionati. Quindi questo è il primo step, è appunto il, è il primo gruppo di nonni che si stanno organizzando in tutta la regione e costituiremo anche un, un tavolo di confronto perché spesso l'apertura, il colloquio nell'evidenziare che i rapporti eh, genitoriali eh, sono avulsi da quelli dal, dalle dinamiche eh, familiari e quindi non possono anche intaccare il, assolutamente il rapporto con, con i nonni. È evidente eh, che eh, spesso i nonni eh, subiscono o anche a volte iniziano delle dinamiche eh, proprio conflittuali nell'ambito della famiglia assumendo le eh, posizioni di uno dei genitori questo ecco, nel parlarle deve essere precluso e, precluso e far sì che ci siano rapporti sani anche perché vi è un diritto quando parliamo nell'ambito della famiglia il diritto dei nonni all'esercizio di visita ma quando si parla di famiglia e di affetti vige il buonsenso ai bambini poi è soggettivo per quanto riguarda le dinamiche anche la, la personalità di ogni bambino come recepiscono io quello che eh, evidenzio sempre eh, in ambito di separazione e divorzio purtroppo i bambini ascoltano, non vengono osservati, assorbono e sono le vere vittime, perché per un bambino, per un figlio, il padre e la madre, salvo casi di violenza, che ovviamente quelli sono avulsi dall'ordinarietà, ma così come i nonni, è un legame puro di affetto e dovremmo ricordare quando eravamo bambini che cosa noi provavamo per i nostri genitori e per gli stessi nonni. I bambini non giudicano, i bambini purtroppo subiscono quelle dinamiche involutive che dettiamo noi adulti nella povertà educativa.